Ciao, allora oggi vi voglio parlare di non è make up ma è un fantastico set di tisane. <ride> Sapete la mia passione per le tisane? Ho trovato questo set della Pompadour Winter Collection, e in offerta a 4,50 euro. Quindi era dopo, dopo le feste di Natale, però in super offerta contiene 30 bustine e l'ho voluto provare. Intanto il cofanetto è questo, eccolo qui, con dentro tutte le tisane e direi che dato che sono una più buona dell'altra ve ne eh, parlo un attimo una per una così le vediamo anche. Allora direi ne tiro fuori una di ognuna, mm, che profumo che c'è qui dentro <ride> davvero e così ve ne parlo un attimo. Allora, intanto tutti quanti questi sei infusi non contengono teina, quindi sono perfetti anche da bere alla sera. Tanto per farci capire, io me ne sto bevendo una anche adesso, che ora ve ne parlo. E, allora, il primo che vi mostro è questa, un, questa mille e una notte. Eccola qui. Ok. Leggo le istruzioni, leggo cosa dice: e dice che è un mix con spezie aromatizzato per infuso: contiene ehm, spezie, cannella, zenzero, cardamomo, pepe nero, chiodi di garofano, estratto di vaniglia, radici di cicoria aroma di arancia e cannella, aroma di vaniglia, liquirizia e scorza d'arancia, arancia. Allora devo dire quasi intanto è molto speziata, quindi eh, soprattutto per me che mi piacciono quelle speziate è perfetta. Poi ha un profumo dolce, molto dolce e anche il sapore è bello dolce, quindi è speziata sì ma dolce. Ah, in ognuna, vi metto anche il voto così facciamo <ride> le vediamo bene questa per me è fantastica io non so se ci sono anche singole ma faccio questo video anche nel caso che ci siano le confezioni singole perché è una di quelle che io super ricomprerei la seconda che vi mostro invece è questa Magic Emotion eccola qui e dice di essere, leggiamo un mix alla frutta, aromatizzata, l'uvetta rum e arancio Contiene frutta, mele rosa canina, scorza d'arancia, ibisqua, aroma di uvetta, rum arancia e cannella. Allora, prima di tutto il rum non si sente, quindi tranquille che non vi ubriacate con questa. Però ha un profumo bello speziato ed è abbastanza dolce anche. Però è una di quelle che sinceramente io non divento matta, perché è buona e speziata, ma se ne trovano in giro, speziate oppure dolci questa è proprio base base e quindi è, è una di quelle che mi piace meno poi andiamo avanti questa è magia d'inverno spero che la metta a fuoco perché questa è fantastica e quella che sto bevendo anche adesso è proprio lei allora, magia d'inverno è stata una sorpresa per me e dice di essere un mix alla frutta aromatizzato alla mela e cannella contiene il 44% di mela, poi rosa canina, ibisco, cannella, aroma di mela, aroma di cannella, liquirizia, foglie di mora, ehm, scorza d'arancia e eh, vabbè, acido citrico e acido di mele. Allora, questa è fantastica. Io, cioè, sa di mela è come bersi un infuso di mela proprio. Il profumo durante l'infusione è mela, eh, il sapore è di mela, quindi è davvero fantastica. e... È Leggermente, sto continuando ad usarla, è anche leggermente speziata, quindi è davvero perfetta per l'inverno. Ovviamente, deve piacervi la mela, però, questa qui penso che sia la migliore di tutto il pacchetto. Proprio è wow. Andiamo avanti con eh, le altre. Questa è garofano e cannella. Eccola qui, la mette a fuoco. Speriamo di sì. Ok, e dice di essere un mix alla frutta con garofano e cannella aromatizzato contiene ibisco, frutta, rosa canina, mela, scorza d'arancia, bacche di sambuco scorza di limone, cannella, aromi, foglie di mora e chiodi di garofano allora, questa è un'altra di quelle che non mi fa impazzire perché si sente la cannella, sì, molto però forse ha anche un po' il garofano che la rende speziata ma... Mm, non mi sa di troppo quindi è una delle due che non prenderei, però, se davvero tanto di cannella, questo ve lo posso garantire. Se vi piace, allora potrebbe piacervi davvero tanto. Andiamo avanti con arancia rossa: eccola qui, Up. come si potrà immaginare. Dal, dal nome, arancia rossa è a base di arancia. Andando a leggere, eh, mix alla frutta aromatizzata e all'arancia rossa contiene il 49% di frutta con rosa canina, mela, scorza d'arancia, scorza d'arancia rossa, scusate, e bacche di sambuco, poi ibisco e aromo di succo d'arancia. Allora, questa è davvero mm, un infuso all'arancia. Poi sa davvero d'arancia, sia durante l'infusione che è nel sapore, è leggermente aromatizzata, quindi non è proprio un'aranciata ma c'è un po' di aroma e, mm, e sembra davvero invernale perché l'arancia è in inverno, spremuta d'arancia, quindi davvero anche questa è una di quelle che mi sono piaciute molto e mi hanno sorpreso. L'ultima è questa, mora e lampone, E ovviamente è alla mora e al lampone, dice che è un mix ai frutti di bosco, aromatizzato alla mora e lampone e contiene ibisco, frutti di bosco 32%, con rosa canina, lamponi, mirtilli, more, fragole, bacchi di sambucca, aroma di more lampone, mela, scrozza d'arancia e menta piperita. Allora, san davvero di mora e lampone, sa di frutti rossi, poi è profumata, è dolce, è leggermente spezzata, ma leggermente leggermente, e durante l'infusione lascia il profumo di mora che è fantastico, e quindi un'altra di quelle che è stata una vera scoperta. Cosa dire? Secondo me le apro che facciamo prima eccole. secondo me eh, ci sono quelle classiche che sono l'arancia rossa e l'amore lampone e poi quelle un po' più eh, periodiche o invernali anche in Mille e una notte è abbastanza eh, potrebbe andare bene anche in estate, in estate no, però in altre stagioni perché comunque sia è dolce mentre magic emotion, magia d'inverno sono proprio invernali ma sono fantastiche Um, di 6 direi che 2 non mi hanno soddisfatto mentre ce ne sono ho visto eh, una che ha preso un nome nel boot, avete visto io non 10 tutte le altre comunque 8 quindi wow! è stato un super set io non so, ripeto se sono anche singole queste perché io le prenderei subito oppure se è solo questo kit però il prezzo vale davvero la pena perché ehm, sono 30 bustine, 6 per ogni gusto no 5 per ogni gusto, perché sono 6 gusti. A ah, 4 euro, neanche 5 euro, davvero una super super offerta. E un super super 7. Fatemi sapere se questo video diverso dal solito vi può piacere ogni tanto e soprattutto se vi sono stata utile. Se l'avete provate qualcuna e come se sono piaciute, se ne avete altre da consigliarmi, perché sapete che io amo le tisane e gli infusi in tutti i gusti e... E cos'altro dire? Direi nient'altro. Come sempre, se ti è piaciuto il video, mettimi un like e iscriviti al canale così non perdi le prossime recensioni. E al prossimo, ciao!